questo nuovo video preparatevi perché stiamo per partire alla volta di Malta perché siamo stati, in realtà noi siamo già tornati, siamo stati ospiti di Visit Malta Italia per farvi scoprire, farvi vedere le bellezze di questa isola e tutto ciò che ha da offrire dal punto di vista culturale ma anche e soprattutto sportivo. Questo viaggio è arrivato in concomitanza con il mio compleanno e quindi siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto è stato festeggiare il mio compleanno, la mezzanotte! Il mio compleanno. <ride> Questa mattina siamo arrivati qua. Ci siamo svegliati prestissimo per arrivare a Fort Sant'Angelo per un'esperienza incredibile. Yoga all'alba. la nostra guida è andata in ogni posto, in ogni dove per, postar, per portarci i pastizi. Yeah. These, <ride> pastizzi Questi sembrano super carini. These names sono the like face, they normally filled with peas. These are the ones to with ricotta <ride> that normally are this shape, but open. Oddio! Ricotta, piselli, <ride> pollo, oh, sì. Vai, prova. vada là! ce n'è di ricotta vai ce n'è super flaky Allora, la devi mangiare l'altro è iniziato iniziamo Inizia a gonfiarli adesso siamo pronti a girare ovviamente non abbiamo i, il lancetto quindi in qualche modo dovremo fare perché siamo me, me lo devo il attaccare addosso no? no dai me lo devo collare al collo questa è la situazione, dobbiamo... dobbiamo. ancora migliorare la posizione dei palloncini. Cioè, no, ma è bello che non c'è nessuno a celebrarti! Ehi! No, non voglio C'è nessuno! Di che sì, è il tuo compleanno, è il tuo compleanno, vai. Oh, bellissima sta via, ma se non ti celebro io, hicca. Ma ah, facci vedere. Sì, ma ti, ma ti stai attorcigliando i braccio, tra un po' ti diventa viola Ho di sto braccio. Bellissimo. Eh, no, non si vede. Faccio vedere, vedere alla luce giusta. Oh, faccio vedere alla luce giusta. Sì, anch'io ti ho fatto tutto il video. Vedo delle somiglianze. È vero, perché è una cucina di lavoro come il nostro. <ride> abbiamo la stessa cucina. Che bello! Lungo tutte le strade sono piante e alberi messi fuori, colorano questa pietra bianca giallognola che è stupenda, veramente bellissima. crea un giardino in città praticamente bellissimo di qua questi baldacchini ma fanno impazzire fanno impazzire Bellissimi, un po' tutti colorati con le porte colorate stupendo wow wow a me piace testare il mio mal di mare a ogni viaggio, yeah! Emozionante, già lo sento arrivare, fantastico, che emozione, perché perché faccio questa me stessa? Perché? a pranzo in questo caffè stupendo che è un museo d'arte e in passato è stata la residenza dei cavalieri dell'ordine italiani a Malta. E carpaccio di salmone e artichokes. Come si chiamano gli artichokes? Carciofi. Carciofi, grigliati. top. Sì. Uh. Sì. Perfetto. Pronti, modalità active, ci aspetta un bel hiking. in mezzo alle rocce che un local ci ha segnalato, ci ha detto andate andate perché c'è l'accesso diretto al mare. Ma bene, <ride> molto buono. Guarda che figata! Wow! Ragazzi non date un accesso a quella, al mare a quella ragazza perché quella ragazza la prima cosa che farà è tuffarsi. e la fascia snuda Olè. io vorrei sapere come tu ci sei finita o sti dentro sporadico e unplanned, infatti ci siamo rimessi i vestiti di prima sono mezzi stiamo risalendo <ride> mezzi ma che figata non potevamo non, non farlo non... non potevamo non farlo <ride> bellissimo il mare era incredibile wow wow Dovreste vedere quanto è bella stasera la Silvia. Ma come ti sei tirata stasera? Senti, eh? ho avuto 20 minuti. Davvero? Guarda, i 20 minuti è meglio riusciti della tua storia. No, te so, io mi preparo sempre. Sempre, però per in 20 minuti... Maria? Maria, che c'è che ti serve? Buono! Bono? Bono. Cosa abbiamo? Cosa hai preso? Tartar di lambuca che è un pesce pescato del giorno Che bello comunque. Queste sono Ostra. zucchine quelle sopra No, sono cetriolo E foglie di ehm, Vabbè, foglie, di foglie Ma guarda quanto è bello il mio risotto wow. Buon appetit Bade Bisteca. sì ma questo non è fiorentina, letonno, hica. Meraviglioso. Letonno. Cioè, top, adoro profondamente. Non potevamo fare una scelta migliore. Silvia, ma se ora ristorante ti dicono no, noi queste tre sciate non si fanno. Me lo faccio da sola. Non hai l'accendino, non fumiamo. Come fai? No, è messo male, malissimo, al contrario. No. È messo bene per te, Silvia. Eh, ora è un 26, ok, ci siamo. Ma si può. Devo fare le prove. <ride> Poi sono io. Ma si, ma si può guardare la, il brand della luce del ristorante? Bellino. Wow. Abbiamo preparato una piccola sorpresa, meraviglioso, meraviglioso. buon compleanno. Grazie, Grazie mille, un, due, tre, tanti auguri, a te, tanti auguri a te. 3, 2, 1, auguri. O oh vai e eh, si chiude con i dolci Mousse di cioccolato e il tuo tortale Con le pesche, sì Con le pesche, vada il fogliolina carina Questa è diversa dalle altre, eh? Questa è una foglia autunnale, non è una foglia sempre verde E da Malta, eh... È... Da Malta, da parte di Jimmy e Silvia, è tutto. A voi la linea studio. Questa mattina, di studio. Questa mattina abbiamo tempo per fare colazione un po' più lentamente rispetto a ieri. E siamo felicissimi perché è super ciao. Hello, good morning. Queste frittatine spettacolari unte, bisunte, ma sono buonissime poi c'è tutta la mia colazione la mia colazione sì eh, io sono british inside l'ho capito spettacolo lì Un sacco di verdura, frutta feta, ricotta E pochissimi dolci oh ma continua di qua no pochissimi dolci non ne vedo proprio un po' di healthy corner anche se mi mm. sottile cosa sta per yeah! finalmente che bello colazione preferita in assoluto in assoluto ma anche cena cioè io adoro il riso bazzato ora so i giorni abbiamo mangiato ora solo ora sono sì allora, gli ultimi giorni questa mattina abbiamo preso il traghetto per andare da Malta di traghetto o ne ho dormiti 15 <ride> direttamente dal film pirati dei caraibi alla grotta di calipso sì, eh? no. aspettano infatti <ride> Perché uh, lavorando e vivendo nello stesso posto è difficile camminare e mantenersi attivo perché tendenzialmente ci sono giorni in cui non esco nemmeno di casa quindi veramente il numero di miei passi è molto limitato. Quindi sono molto contenta di questi due giorni perché sto facendo formichina, mi sto mettendo da parte un po' di, di passi e di attività ehm, motoria che è molto importante ma ovviamente nelle nostre routine quotidiane e magari di lavoro non riusciamo a fare. Quindi anche quando abbiamo l'opportunità vacanze eccetera è bello poter integrare anche un po' di movimento in generale ehm, e anche questo è visitare i posti in modo attivo. Guardate cosa ho trovato, spettacolo. Meno è per me il frutto, un po' un simbolo di tutto, di mia nonna, mi ricordo un sacco di mia nonna, casa campagna, quindi assolutamente ricordino. E ora siamo scesi in spiaggia per un picnic sulla sabbia, ma che io posso non fare il bagno con un mare così ma, ma si può non farlo no. oggi siamo partiti prevenuti quindi costume c'è non ho le ciabatte ma non importa che meraviglia Picnic sulla spiaggia stupendo, wow, meraviglioso. So, what do we have? So, you have the traditional and baked in the oldest oven on Gozo. This one, it's a special sbainit. Jbenet. jbenet is a local cheese. Uh, it's uh, like a kind of bread folded with the cheese and thinly sliced potato. Okay. And This one is uh, their speciality, also with the cheese, potato, local uh, sausage, and olives. Okay, this is just something very, very local and at the moment traditional because we have this spainer cheese fresh, I and see. that's it. Uh, here you have a rabbit, um, rabbit couscous, okay, and there you wow. have the antipasto. Ah, so and here you have the Uh, soft local cheese wow uh, this, this is, yeah. uh, yeah. is yeah. sun-dried yeah. cherry yeah. tomatoes yeah. with yeah. the uh, sweet chili sauce here maybe we'll open this one first here you have We have a traditional pigilla, oh. it's a broad bean dip okay. with uh, olive oil and spices. Yeah, and here you have a bit of cheese, a bit of cold cut, wow. a bit of. Um, so uh, much! Thank yes. you! <laughs> it's a lot of food. And. Um, yeah, you can Bagno fatto e ora diamo inizio alle danze. Questo caffè è caffè maltese ed è super particolare perché nella moca insieme alla polvere si mette del, dei chiodi di garofano e poi uscendo dentro la moca, quindi in, a pezzi interi, mezzo, eh, mezza stecca di cannella e qualche eh, mh, baccello di cardamomo e viene un caffè super speziato, super particolare, buonissimo, buonissimo. Tutto è stato fatto in casa da Anna, giusto? <laughs> Hi! Bravissima. Thank you so much. Congratulations. So good. So, so good. Ci siamo fermati davanti Popeye Village, cioè il villaggio di Braccio di Ferro. Perché questo è il set cinematografico del film di Braccio di Ferro e Dopo che hanno finito il film invece di smantellare tutto hanno tenuto e hanno reso una meta turistica con un mare spettacolare. Madonna che bella là, che bello. Wow. Wow, che ripresa. Top. Bellissimo. Jimmy è la nostra guida. Dopo due giorni insieme. E ci siamo lanciati sul cibo, non ho fatto neanche un video aperitivo, polpo con patate, caprese. Il tramonto è un po' birichino, stasera si sta po' Tramonto? Eh? No, c'è, c'è. Badalà, che bellezza. Ha sperato in tutti i modi che non arrivasse questo momento, ma... Beh, così lo puoi portare, ti rimane la forma. Sì, questo è un po'. Niente, sono andati, adesso aspettiamo i prossimi. Tra un anno e il nuovo compleanno. Un po' meno di un anno. Vai. Ci cioè, sono